Allora, iniziamo, riprendiamo a parlare della ricorsione. A voi avete iniziato a vedere la ricorsione con Fulvio, eh, che vi ha fatto l'esempio degli anagrammi, facendovi poi vedere come era possibile eh, estenderlo, migliorarlo, appoggiandosi a un database e in qualche modo eh, potare l'albero della ricorsione. Ha accennato questo, questo concetto con eh, l'idea che eh, implicitamente usare una procedura ricorsiva fa sì che le mie chiamate possano essere rappresentate come un grande albero e eh, se io riesco a non esplorare alcuni rami di questo albero beh ne ho soltanto guadagnato questo è un concetto che riguarderemo e riprenderemo oggi spero abbastanza, abbastanza avanti Allora, la ricorsione è importante e è veramente una, una violenza che voi fate alla vostra, alla vostra mente perché quanto di meno intuitivo e di eh, meno, meno sensato all'inizio uno si chiede ma perché non riesce a capirla fino a parecchio tempo non si riesce a capire la ricorsione in realtà la ricorsione una volta che uno ha superato lo scoglio iniziale è uno strumento estremamente, estremamente comodo, non perché sia particolarmente efficiente, ma perché ci permette di scrivere programmi in fretta. Una volta capito come funziona la ricorsione, con una manciata di righe io riesco a risolvere tutta una serie di problemi che affrontati in modo non ricorsivo richiederebbero decine e decine, un centinaio di righe di codice. Non solo, eh, in una procedura ricorsiva è molto facile aggiungere dei trucchetti per andare più veloci, mentre in una procedura non ricorsiva, iterativa, probabilmente questo è più faticoso. Detto, detto questo, una procedura iterativa è praticamente sempre più veloce di una procedura ricorsiva. Quindi l'obiettivo non è fare un programma che funziona in fretta, l'obiettivo è fare un programma in fretta che funziona ragionevolmente bene. Allora, voi avete già iniziato a vedere quali sono i principali, i principali ambiti in cui si usa la ricorsione fondamentalmente. E, eh, in realtà ci sono tre grosse categorie di problemi in cui viene utilizzata la ricorsione. Allora, sono problemi che io riesco a vedere e ad affrontare con una tecnica che Giulio Cesare chiamava divide e timpera e quei simpaticoni degli Stati Uniti si chiamano divide and conquer, quindi usate, datele il nome che volete. L'idea fondamentale è quella di affrontare un problema complesso e di essere in qualche modo in grado di spezzare questo problema complesso in una serie di problemi più semplici, eh, dello stesso tipo. Quindi i problemi più semplici sono esattamente dello stesso tipo del problema complesso, ma un po' più semplici. Allora, nel caso dovreste aver visto la ricerca dicotomica, nel caso della ricerca dicotomica... Io spezzo il problema iniziale che è trovare un certo elemento all'interno di un uh, vettore ordinato in due sottoproblemi e la soluzione la ottengo rimettendo insieme le soluzioni dei due sottoproblemi. In uno dei due l'elemento non c'è, nell'altro continuo a cercarlo. Questo è un esempio di uh, divide e timpera. Ci sono altri esempi di divide e timpera, ad esempio... Esempio ad esempio, scusate. Uh, ci sono altri, altri esempi importanti di DVD e Timpera. Quando voi usate la funzione sort, l'ordinamento, in, uh, in Java piuttosto che in C piuttosto che in C, la funzione che uh, implementa l'ordinamento uh, è una funzione che solitamente si chiama quick sort ed è una funzione ricorsiva. Quindi il, gli sviluppatori della libreria standard del C, del C++ e di Java hanno deciso che la miglior funzione per ordinare una serie di elementi è una funzione ricorsiva. Ed è una funzione che usa esattamente il principio del divide-tipo. quest'anno ab abbiamo deciso che probabilmente non è il caso di, di, di, di mettersi a guardare come funziona la quick sort, però è un algoritmo molto carino che, affronta il problema di ordinare una lista di elementi in sottoproblemi e poi mette insieme le soluzioni. Una volta che io ho, ho due eh, sotto liste ordinate riesco a metterle insieme costruendo un'unica lista ordinata eccetera eccetera. Quindi quando è che uso la ricorsione? Quando io riesco a vedere il mio problema sotto forma attraverso una metodologia di divide -timpera. lo e ho una procedura per spezzarlo in sottoproblemi, sotto questi sottoproblemi non devono necessariamente essere disgiunti, è possibile che in qualche modo al, il mio problema, la somma dei sottoproblemi sia superiore al problema iniziale. Nonostante questo, con delle, delle assunzioni abbastanza, abbastanza deboli, continua a convenirmi comportandomi comportarmi in questo modo. Uh, risolvo i problemi che sono dello stesso tipo, quindi chiamata ricorsiva, di nuovo ho la chiamata all'algoritmo alla, all per risolvere, e poi metto assieme le soluzioni. Il mettere, lo spezzare e il mettere assieme devono essere semplici. Semplici, abbiamo visto che semplici possiamo dirlo al bar, noi qui facciamo un passo verso, la, cercare di essere un po' più formali, e semplici significa o grande di n, ovvero sia riesco a risolverli in un tempo che dipende linearmente con la dimensione del problema. Vi ho detto che i matematici teorici analizzano la complessità degli algoritmi spezzando il capello in quattro e tirando fuori delle bellissime formule. Noi siamo ingegneri, quindi una via di mezzo fra i matematici teorici e il bar, e semplice vuol dire o grande di n. Quindi, primo, primo, e questo dovreste averle visto la volta scorsa, il divide e timpera l'avete visto. Un altro esempio in cui si usa la ricorsione è l'esplorazione. Fondamentalmente quando io non ho idea di come risolvere un problema, o di qua, come trovare la soluzione ottima di un problema, o come fare a trovare la soluzione ottima di un problema e quello che faccio è enumerare tutte le possibili soluzioni le provo tutte allora la ricorsione mi dà un modo sistematico una, un modo per scrivere una procedura sistematica che mi permette di enumerare tutte le possibili soluzioni se ci pensate quello che avete fatto con il eh, nel trovare tutti gli anagrammi, è visibile anche come un esempio di questo. Io provo e numero tutte le possibili eh, combinazioni di lettere che posso ottenere. Con una procedura ricorsiva fa sì che io il codice che scrivo per eh, indicare tutte le possibili soluzioni sia estremamente compatto e veloce da fare rispetto all'inventarsi un un'altra un strada, cosa che è fattibilissima, è possibile e probabilmente anche più efficace. Eh, quando io parlo di esplorazione, solitamente tendo a vedere il mio problema come un percorso, un percorso in cui in ogni singolo passo io ho davanti a me più scelte. So come comportarmi nel singolo passo, perché semplicemente riesco a enumerare le varie scelte e una per una le provo. Quindi nel singolo passo non ho grandi difficoltà. Il problema è un percorso composto da un numero arbitrario di passi di questo tipo, come faccio a trattarlo? Come faccio a enumerare tutti i possibili percorsi all'interno di un, una, una situazione di questo tipo? ...con la ricorsione, estremamente semplice. L'esplorazione e il divide e timpera sono due concetti fratelli, se non totalmente sovrapponibili. Io posso vedere la costruzione di un percorso con un algoritmo ricorsivo come una forma estrema di eh, divide e timpera... ...in cui io divido il mio problema in un passo banale, che è scegliere fra n alternative e un problema che è un pelino più semplice del problema di partenza, ovvero sia scoprire tutti i possibili modi in cui io posso proseguire un percorso a quel punto di n-1 passi. Quindi la procedura di esplorazione è, può essere vista come una forma estrema di divide e timpera in cui io prendo il mio problema e lo spezzo in due, passo banale, un problema un pochettino più semplice di quello di partenza. Quindi siete liberi di, di, di, di vederlo così, se questo vi, vi facilita. Esiste una terza ragione per usare gli algoritmi ricorsivi, e che però alla fine non, non, non riusciamo mai a fare, ed è eh, per trattare e utilizzare strutture dati che sono inerentemente ricorsive. Tipico esempio, gli alberi. La definizione di albero è un nodo può avere dei figli, questi figli possono essere degli alberi, eccetera, eccetera. Quindi tutte le operazioni che io devo fare su un albero riesco in modo molto semplice a realizzarle con degli algoritmi ricorsivi. La matematica è piena di eh, definizioni ricorsive. Quindi se voi vi trovate a dover implementare, a dover realizzare qualche algoritmo che avete visto in matematica, uno per tutti, calcolare il determinante di una matrice. Questo viene benissimo con una procedura ricorsiva, perché prendo, prendo un elemento, tolgo una riga, tolgo una colonna e chiamo, calcolo determinante sul problema più semplice. Di nuovo, esempio estremo di divide-timpera. Un passo semplice è un sottoproblema che è un pelino più semplice. Dovreste ricordare quello che abbiamo accennato nella lezione in cui abbiamo parlato di complessità. Allora, una, la, complessi, gli la classe di algoritmi, che vengono chiamati NP, sono gli algoritmi per cui io non ho, modo, eh, di per non ho nessun modo di complessità polinomiale per risolvere. Tipico esempio il Sudoku. Per il Sudoku io non ho un modo... Per trovare, non ho un modo intelligente per trovare la soluzione. Sì, certo, ho tutta una serie di euristiche per cui effettivamente posso non essere così lento a farlo, ma nel caso peggiore devo provarle tutte. Allora, quando io sono veramente tanti i problemi in cui io non ho nessun modo furbo per trovare una soluzione e l'unica alternativa che ho è provarle tutte. Come faccio a provarle tutte? Beh, ho bisogno di un metodo sistematico per enumerare tutte le possibili soluzioni e poi soluzione per soluzione controllo se, bene oppure, se, va se mi va bene oppure no. I problemi NP solitamente hanno la caratteristica di richiedere un tempo polinomiale per controllare una soluzione. Quindi, dato una soluzione, io posso controllare se va bene oppure no in un tempo polinomiale, che vuol dire in fretta. Però per risolvere il, tutto il problema io non so cosa fare, l'unica cosa che mi viene in mente è generare tutte le possibili soluzioni finché non ne trovo una che mi va bene, o finché non trovo la migliore, ad esempio, come cercheremo di fare oggi. Allora, riguardiamo velocemente lo pseudocodice del eh, divide e timpera, questo l'avete visto con, con Fulvio. Come faccio? Beh, io ho il mio problema, lo voglio risolvere, Costruisco in qualche modo una lista di sottoproblemi con la procedura dividi, per ognuno dei sottoproblemi cerco di risolverlo, una volta che ho risolto con il passo ricorsivo il sottoproblema combino le soluzioni. Avete visto con Fulvio che questa è l'idea generale, ci sono alcuni, alcune cose su cui stare attenti, quando si parla di eh, ricorsione innanzitutto stiamo parlando di programmazione avanzata, non perché è rimasta lì. Eh, eh, quindi gran parte delle cose, dei precetti che vi hanno dato nei primi corsi di programmazione uno li può, anzi deve ignorare uno dei problemi tipici della ricorsione è quello di sbagliarsi in qualche modo e non scrivere o scrivere in modo scorretto la condizione di terminazione allora se io scrivo in modo scorretto la condizione di terminazione il, il programma continua ad andare avanti, avanti, avanti, avanti, avanti e a un certo punto si ferma perché eh, esaurisco lo spazio in memoria fondamentalmente per memorizzare i nodi dell'albero. Quindi sono sceso talmente in profondità nel mio albero che non ho più memoria per memorizzare il nodo dell'albero e il tutto muore. Lo stack è quella zona della memoria che viene utilizzata per memorizzare lo stato dell'esecuzione e quindi un nuovo blocchetto viene aggiunto ogni volta che io faccio un passo nella ricorsione. Allora, quello che si fa solitamente è scrivere la condizione di terminazione all'inizio della procedura ricorsiva. E la condizione di terminazione in questo caso è, può essere duplice, diciamo da un punto più, più elegante matematicamente se il problema è scomparso, in pratica, se il problema è diventato molto semplice, non uso più la ricorsione. Di nuovo, pensiamo all'esempio del uh, calcolo del determinante. Quando io ho una matrice 2x2, ho una formuletta. E non è che applico ancora la definizione di determinante sul, uh, sul singolo elemento, cosa che alla fine funzionerebbe anche, però semplicemente arrivato a un certo punto io uso la formula e poi ho bisogno della procedura per ricombinare i eh, risultati che ho ottenuto. La complessità di questo di quest oggetto. Allora, con una serie di eh, assunzioni non troppo eh, complicate, anche se poi effettivamente l'equazione alle ricorrenze mi si dice sia difficile io non, non, non ho mai neanche provato a risolverla comunque eh, diciamo che in molti casi una procedura ben fatta di eh, divide e timpera ha una complessità che è n log n n log n vuol dire che non è proprio eh, lineare ma è quello che mi va meglio dopo il lineare. Le procedure di ordinamento ottimali sono procedure n log n. Quindi in un tempo che è, dipende un po' più che linearmente sulla dimensione del mio problema, io riesco a risolverlo. Parliamo dell'esplorazione invece. L'idea dell'esplorazione è, una, di nuovo, come vi ho detto, è un parente strettissimo, quindi la procedura è quasi analoga. Allora, se io voglio esplorare, ho bisogno di un elenco di quelli che sono i passi che posso fare nel, nel, nell'immediato. A questo punto, per ognuno di questi, faccio il passo, chiamo la procedura, disfo il passo. Cosa vuol dire faccio il passo, chiamo la procedura, disfo il passo? Allora, quando io uso una procedura ricorsiva, molto spesso lo rappresento in memoria, in una sorta di variabile globale, lo stato del sistema. Se io devo calcolare tutti i possibili percorsi, non ho 15.000 possibili percorsi in memoria, questo non, non, non, sarebbe, non sarebbe fattibile. Quello che io ho in memoria è un unico percorso e le mie procedure ricorsive vanno a Mettere un pezzettino, togliere un pezzettino, mettere un pezzettino e togliere un pezzettino. Quindi io in memoria ho una singola soluzione. Le procedure ricorsive nelle varie chiamate la modificano e periodicamente io faccio qualcosa con questa soluzione. Quindi la soluzione è in una variabile globale e il do applica il passo, vuol dire... Fai le modifiche necessarie a questa variabile globale in modo da riflettere il fatto che tu hai preso quella direzione piuttosto che un'altra. A questo punto richiamo ricorsivamente la mia procedura e fondamentale smonto il passo. Smontare il passo, undo, backtracking è indispensabile e dimenticarsi che il backtracking è il secondo errore più comune quando uno scrive procedure ricorsive. Dimenticarsi o sbagliare il backtracking è fondamentale perché io ho bisogno di smontare le modifiche che ho fatto alla mia base dati in memoria, condivisa. Quando rappresento la ricorsione su un albero, su un foglio, non ho una, una, una base dati, non sto costruendo una sola singola soluzione in memoria condivisa e quindi tutto sommato il backtracking non mi serve, non lo disegno neanche, però... Se la soluzione è una condivisa in memoria in una variabile globale, allora mi serve. Complessità. Anche qui tante cose che variano, ma praticamente sempre esponenziale. Del resto, pensate, io sto, ho come obiettivo quello di esplorare tutti i percorsi che dalla radice portano a una foglia, alle foglie in un'altra. Quante sono le foglie? Quindi il, il, se l'albero è binario a ogni livello raddoppiano, comunque in ogni caso aumentano esponenzialmente con il numero di, di livelli, le foglie. Il numero di livelli è il numero di passi, il numero di passi è la dimensione del problema, quindi praticamente sempre un'analisi di questo tipo ha una complessità esponenziale. Complessità esponenziale vuol dire in pratica non si fa, non funziona <coughs> complessità esponenziale vuol dire se ho un problema di 10 elementi funziona meravigliosamente ma se devo pensare di mettere il mio sistema in produzione e invece di averne 10 con cui faccio le prove ne ho 10.000 non funziona non, non, non tiro fuori nessun tipo di risultato quindi avere la, la, la, la capacità la, la percezione che alcuni algoritmi non possono funzionare su alcuni Tipi di problemi è fondamentale per prendere delle decisioni diciamo informate e, e, e ragionevoli su, su, su quali sono le strategie che è possibile applicare. Di nuovo possiamo vedere l'esempio di Fibonacci, non so se Fulvio ha fatto il codice di Fibonacci oppure, oppure no, come alternativamente un esempio di eh, divide e timpera o un esempio in cui io sto esplorando l'intero spazio di tutte le possibili soluzioni usando la ricorsione. Fra l'altro Fibonacci è un bellissimo esempio perché ci fa vedere come la, la, la ricorsione non solo non sia necessaria, ma danneggia. Eh, per cui affrontare Fibonacci usando la ricorsione vuol dire fare molti lavori in più di quelli che erano che sarebbero necessari senza ricorsione. Allora, l'esempio che vorrei fare per non lasciare nel nulla così il, il, questi argomenti è eh, un esempio proprio semplice, semplice, ed è l'espansione dei don't care. Allora, questo è, è, è una cosa estremamente comoda, comune, eh, per chi ha un minimo di... di, di abitudine a parlare di circuiti o elettronica. Comunque l'idea è, io ho una stringa di bit. In questa stringa di bit i bit possono essere o 0 o 1, ovviamente. Alcune posizioni di questa stringa di bit contengono il trattino. Il trattino significa che possono essere sia un 1 sia uno 0. Quindi una stringa che contiene dei trattini può essere espansa in un certo numero di stringhe. Vediamo se avete capito. Allora, una stringa che contiene un trattino può essere espansa in quante stringhe? Due, bravi. Due trattini? Bene, quattro. Tre, tra tre trattini? io ho tre trattini, quante stringhe posso generare? 33 3 tra, trattini 8, va bene immagino che lo, lo sapevate già allora proviamo a scriverlo clips partirà prima o poi ok allora abbiamo la nostra stringa che vogliamo espandere e il metodo main quello che fa penso che è statico Allora, il metodo main io, uh, viene chiamato statico, quindi io non ho un oggetto main in memoria. Creo un oggetto main in memoria perché mi serve per memorizzare la stringa. Ricordate che nelle procedure ricorsive fa molto comodo tenere gli oggetti uh, in variabili globali. Quindi, a questo punto, inizializzo la mia stringa, ad esempio, don't care, don't care. E poi chiamo la mia procedura ricorsiva, che in una totale assenza di fantasia chiamo expand. Allora, che cosa deve fare la expand? Qual è? Io voglio eh, visualizzare tutti i modi in cui posso espandere queste stringhe che hanno al loro interno una serie di don't care. Tipico esempio in cui noi usiamo la ricorsione per esplorare l'intero spazio di ricerca. Allora, questo problema può essere visto come la costruzione di un percorso in cui il singolo passo è semplice e mettere assieme tanti passi semplici mi crea un po' di difficoltà. Il singolo passo a cosa corrisponde? Il singolo passo corrisponde a... Uh, prendere il primo donker che trovo, metterci 0 e dopo chiamare ricorsivamente la procedura su quello che resta della stringa. Quando la procedura è finita torno a me, dove era 0 metto 1 e richiamo la procedura ricorsivamente. E questo è tutto quello che devo fare. Non è tutto quello che devo fare, manca qualcosa, sto facendo un errore, al uno volontariamente, tutti gli altri eh, sono, possono essere, non, non, non, non scendere. Ma questo errore qui è un errore grave e lo sto facendo apposta. Quindi, anzi facciamo tutti gli errori che uno può fare, tutti i tipici errori quando uno fa una ricorsione. Allora, Variabile. vado a eh, cercare il primo donker all'interno della stringa. Quindi finché non ho trovato un donker... Vado avanti scandendo la mia stringa. A questo punto, cosa devo fare? Ma devo modificarla. Quindi, mettiamoci uno zero. Quindi, prendiamo il pezzo che sta prima, ci mettiamo uno zero, e poi prendiamo il pezzo che sta dopo. ricorsione, ci metto un 1, ricorsione, questo è lo schema fondamentale del problema, della, della risoluzione del problema, ho fatto i due errori più eh, comuni quando si usa la ricorsione, quando si inizia a programmare con la ricorsione. Vi ricordate quali sono i due errori più comuni? Primo errore, quando finisce la ricorsione? Ditemelo voi. Io sto scendendo sull'albero, ma a un certo punto devo fermarmi. Quando è che mi fermo? Quando è che non ha più senso chiamare la ricorsione? Non siate timidi. Se la stringa è così, ha senso chiamare la ricorsione? E continuare a chiamarla? Quindi la ricorsione la chiamo e si mangerà questo e chiamerà ricorsivamente. Quando io ho questa stringa, ha senso chiamare la ricorsione? Sì, metto 0 qui e richiamo. A questo punto metto 0 qui. E ha senso chiamare ancora la procedura ricorsiva? No, non ha senso chiamare la procedura ricorsiva, perché se la stringa non contiene più dei don't care, a questo punto... Non devo andare avanti cercando di espandere i donker che non ci sono. e Ho raggiunto la foglia dell'albero. Allora, quando raggiungo la foglia dell'albero, cosa faccio? Qualcosa. Tipicamente faccio qualcosa, che è analizzo se la soluzione mi va bene oppure no. Questo è un problema reale. In un problema reale io sto esplorando tutto lo spazio di ricerca e quando arrivo a una foglia e quindi non posso più scendere oltre, ho trovato una soluzione candidata. A questo punto, come avviene nella maggior parte dei problemi NP, controllare se questa soluzione candidata effettivamente mi va bene è un qualcosa di semplice. Semplice vuol dire polinomiale. Farò le mie cose e poi o continuo con la ricorsione oppure ho finito tutto. Pensate al sudoku. La foglia è un sudoku in cui non ci sono più caselle vuote. A quel punto lì posso valutare se mi va bene oppure no. Se non mi va bene farò altri tentativi, se mi va bene l'ho risolto. Quindi la prima cosa da fare, contrario a tutte le regole di buona programmazione viste finora, ma questa è ricorsione, noi siamo bravi, siamo grandi, siamo esperti, è controllare se ho finito. Quindi se non contiene un don't care, allora cosa faccio? No, la stampo e basta. Questo in realtà è un placeholder, ripeto, solitamente io non voglio stamparli, io voglio farci qualcosa con le soluzioni. Allora se questo fosse un programma vero, qui ci farei qualcosa. Questo è un esempio e quindi la stampo. E in caso contrario, beh faccio tutto questo. Allora, proviamo cosa succede con un don't care. tutto dovrebbe funzionare stampo 0 e stampo 1 ha funzionato se io lo lancio con due donker che cosa mi aspetto di trovare? Sono domanda difficile, allora un don't care due bit, due, due alternative due don't care, quanti sono? 4, benissimo ma non sarà così perché ho fatto il secondo errore e sono soltanto 3. vi ricordate qual era il secondo errore? Esatto, il secondo errore è dimenticarsi del backtracking Perché vediamo un po' che cosa succede Immaginiamo l'albero Allora io nel mio albero della ricorsione Metto a 0 il primo bit E poi richiamo la ricorsione La chiamata successiva della ricorsione Mette 0 Richiama di nuovo La terza chiamata stampa Torno indietro Metto 1 Chiamo la ricorsione Stampo torno indietro, torno indietro metto 1 nel primo bit ma il secondo bit non è don't care il secondo bit è ancora 1 per cui quando chiamo la ricorsione io trovo il resto del percorso sporco in qualche modo io devo fare in modo che tornando indietro nella ricorsione pulisco le mie tracce pulisco il percorso per cui quando faccio a monte un passo successivamente posso rifarli tutti se io lascio i passi che ho già fatto tornando indietro quando cambio il passo in alto davanti non trovo una soluzione non trovo una situazione in cui posso usare la ricorsione davanti trovo un qualcosa che è già stato scritto quindi per risolvere questo problema devo rimettere il donkey rimettendo il Donker finalmente ho le mie 4 stringhe E se invece ne avessi 3 beh 8 E se dentro ci fossero già dei pattern scritti, ad esempio questo, beh, io espando soltanto il primo donker che trovo ogni volta e poi lo rimetto a posto. Quindi, un qualcosa di questo tipo produrrà le 16 stringhe corrette, che hanno nei bit fissi i valori che gli ho dato e dove ci sono i donker. I valori che cambiano. Allora, qui vedete l'utilità eh, del, della ricorsione. Con una procedura che è una manciata di righe, io riesco a generare tutti ed eventualmente fare una qualche operazione in tutte le espansioni possibili di una stringa dati don't care vi sfido a fare la stessa cosa senza usare la ricorsione con una dimensione di programma analoga quando io ho imparato la ricorsione problemi di questo tipo li risolvo velocissimamente Il problema del tutto analogo sarebbe ad esempio, espandere tutte le colonne di una schedina. Soltanto che invece di avere il don care che vale o 0 o 1, io avrei il, i vari simboli, ad esempio 1x che vale o 1 o x, x2 che vale o x o 2 e 1 x2 che li vale tutti e tre. Altri elementi della, della, della colonna della, della cosa sarebbero costanti e quindi io posso, dato una schedina, espandere in tutte le colonne, si dice così, no? tutte le colonne corrispondenti alla, alla mia giocata, Il, eh, è leggermente più complicato, non ho una stringa ma ho un vettore di stringhe e le stringhe possono essere o avere un valore solo o avere i più valori se io gioco doppio o triple, però concettualmente è esattamente lo stesso, concettualmente è questo blocchetto qui, e il tutto funziona. Allora, fatto questo, possiamo pensare alla ricorsione come a usare qualcosa di un po' più eh, serio per la ricorsione. Ed è un problema estremamente noto ed estremamente famoso nella, è un problema estremamente famoso nel, nel, in informatica che si chiama il problema dello zaino. Si chiama il problema dello zaino perché la, eh, diciamo, immediatamente la, la, la definizione diciamo, più, più intuitiva è riferita a una persona con uno zaino o un ladro con un sacco, fondamentalmente, più spesso. In realtà è un problema che ha una quantità di applicazioni pratiche innumerevoli e sono tantissimi problemi pratici che io mi trovo a modellare esattamente con il, con il problema dello zaino. Allora. Vabbè, nota necessaria, la, la, ve l'ho già detto prima, le procedure ricorsive non servono a scrivere del codice veloce, servono a scrivere del codice velocemente, quindi quando io imparo a usare la ricorsione faccio in fretta a scrivere una procedura e questo può essere molto comodo, può fare la differenza in molte cose. Eh, situazione allora il problema dello zaino è immaginate di essere un brigante dentro la grotta di, di, di Aladino o di Smaug, se avete preferenze più, più legate al fantasy, e eh, di volervene andare, portando via la quantità maggiore di tesori. Nella grotta ci sono tantissimi oggetti diversi, ogni oggetto ha un peso e un valore. Voi dovete caricare il vostro zaino in modo da non superare la capienza del vostro zaino e portandovi via il maggior, il maggior valore possibile in termini di, di uh, e, oggetti per il maggior valore possibile. Questo è il problema dello zaino. Uh, con oggetti che hanno uh, pesi e uh, valori arbitrari, il problema è un problema NP. Non esiste nessuna algoritmo intelligente che mi permetta di trovare la soluzione ottima. L'unico modo per calcolare, per trovare la soluzione ottima nel problema nello zaino è mettermi con calma e provare tutte le possibili combinazioni di oggetti per, eh, con cui riempire lo zaino e andare a vedere una per una se stanno nello zaino e eventualmente se riesco e quanto valgono per decidere se è quella che uso esempietto il tutto può essere visto come un eh, problema in cui devo enumerare tutte le possibili soluzioni io ho un albero le cui foglie sono un possibile zaino e eh, i passi sono la Uh, il riempimento di questo zaino quindi all'inizio io posso decidere che oggetto mettere nello zaino dopo che ho messo un certo oggetto posso deciderne se metterne un altro oppure no e vado avanti così, a un certo punto lo zaino non ci sarà più nessun oggetto da mettere dentro il mio zaino e quello devo valutare il valore degli oggetti con, che con, eh, contenuti nello zaino e decidere se prenderlo oppure no non esiste nessun modo intelligente che mi garantisca l'ottimo per trovare l'ottimo devo provarle tutte quindi l'albero della ricorsione è un albero in cui a ogni nodo io posso decidere quale oggetto mettere dentro lo zaino, le foglie mi rappresentano degli zaini possibili con cui io potrei cercare di andarmene via e a quel punto devo valutare qual è eh, il, il valore dello zaino, le operazioni che posso fare sono prendere un oggetto che, ancora non è, stato, che è ancora disponibile e cacciarlo dentro lo zaino, il, I rami del mio albero hanno lunghezze diverse, perché magari se io prendo i due oggetti più grandi, poi non ce ne entra più nessun altro. E quindi a quel momento lì ho uno zaino che devo valutare, mentre se prendo oggettini piccoli piccoli piccoli ne posso mettere dentro 50. Quindi alcuni rami del mio albero una, saranno più lunghi, altri rami del mio albero saranno più corti l'idea è che a un certo punto la ricorsione si blocca perché io non riesco ad aggiungere altri oggetti a quel punto ho uno zaino e a quel punto ho uno zaino che deve essere valutato quindi approccio tipico quando io ho un problema che, che devo, in cui devo calcolare l'ottimo comunque un problema in cui non riesco a, a, a pensare a nessun modo furbo per risolvere Ricorsione per costruire tutte le, possibili, eh, tutte le possibili, per esplorare completamente lo spazio di ricerca. Allora, siccome a questo punto del vostro corso il, eh, siete diventati degli esperti con l'utilizzo dei database, ho preparato una tabella con all'interno alcuni semplicemente un elenco di oggetti, e questi oggetti hanno un peso e un valore. Quindi, fatemi partire il db... ecco qua, questa è la tabella, semplicemente, che contiene tutti i miei oggetti, ogni oggetto ha un valore e un peso, tutto qui. Allora, la dov dovreste ormai essere a vostro agio con lo spezzettare il, il problema nei vari in questo modo io ho la DB Connect che funziona sempre quella, copio semplicemente da un progetto all'altro, l'unica cosa che faccio è cambiare il nome della tabella poi ho il dao che è lo strato più basso Di prendere pochi oggetti, in cui seleziono degli oggetti e li metto in una lista, e, e diciamo carico la mia lista di oggetti. E il modo in cui io vedo il, le righe, comunque gli oggetti del mio, del mio database, che è una classe estremamente semplice che contiene soltanto valore e peso, e poi autogenerati tutti i getter e i setter, quello direttamente fatto con uh, il, il, il comando di Eclipse, per cui non ho scritto nessuna di queste righe e li ho fatti generare, e, ma, una funzione toString che fondamentalmente è quella generata in modo automatico un po' più corta perché se no non, non avevo abbastanza colonne sul, sul monitor per, per vedere tutto quanto ma questo è semplicemente il, il gli elementi del, del caso allora possiamo metterci con calma e iniziamo a scrivere il, le, le, e a risolvere il problema dello zaino. Allora, la prima cosa che mi serve è tendenzialmente un oggetto zaino. Allora, un oggetto zaino, facciamolo, Allora, che cosa deve avere l'oggetto Zaino, secondo voi? Ma Allora, sicuramente avrà una, una capacità. E vabbè, questo mi permette di, di, di vedere il mio zaino. Poi lo zaino contiene al suo interno gli oggetti, quindi qual è il, eh, qual è il, eh, il modo con cui io più comodo per, per tenere eh, traccia di quali oggetti sono dentro lo zaino. Pensate alla Java Collection Framework. Di che cosa ho bisogno? È una stringa forse? No, <coughs> grazie. Allora, che cosa mi serve per memorizzare gli oggetti? Che, che operazioni devo fare io sugli oggetti? Devo prendere un oggetto e metterlo dentro lo zaino, o prendere un oggetto e toglierlo dallo zaino. Ho bisogno di oggetti duplicati? Posso mettere un oggetto due volte dentro lo zaino? No, perché l'oggetto è uno solo, e quindi se lo metto dentro lo zaino l'ho messo dentro lo zaino, se non lo metto dentro lo zaino non è dentro lo zaino. Quindi ho bisogno di una collection senza duplicati. Questa collection ha bisogno di un accesso posizionale? No, perché sapere qual è il terzo oggetto non mi interessa, mi serve sapere se un oggetto è dentro oppure no, e basta. Uh, gli oggetti sono ordinati? No, perché non ha nessun senso dire che il diadema viene prima dell'anello. Allora, io devo memorizzare un po' di oggetti, questi oggetti, non contengono duplicati, non sono ordinati, che cosa uso? Un set. Ottimo. Quindi. Un set di item. E a questo punto... Dovrò Importo set Perché item qui non c'è? class item okay. ok perché era nel bin allora a questo punto io ho i miei oggetti perfetto, quali operazioni devo fare sul mio zaino devo inserire un oggetto e devo togliere un oggetto quindi public void come la chiamo l'inserimento insert add add add un item i ok e uh, add i ok e poi potrei anche aver bisogno di un Il mio oggetto I. Allora, qui non ho messo nessun controllo, potrei metterlo se avessi voglia, probabilmente, anzi, il mio suggerimento è usate più eh, controlli possibili. Allora, la add restituisce falso se non ha funzionato, e non ha funzionato vuol dire che l'oggetto c'era già. Quindi se la ad mi dà problemi, se la ad mi dà problemi scatena un'eccezione. E secondo me è sempre meglio avere, fare in modo che il programma si pianti se c'è qualche, qualche cosa che non avrebbe dovuto essere programmi che arrivano al fondo con il risultato sbagliato sono i più pericolosi ok allora abbiamo la add e la remove che altre cose di quali altre cose potrei aver bisogno per caratterizzare, per caratterizzare il mio zaino allora, beh, sicuramente mi serve sapere quant'è uh, il peso attuale. E qui cosa posso fare per calcolare il peso attuale dello zaino. Questo è analogo al primissimo esempio che abbiamo visto quando avevamo Babbo Natale che metteva dentro i pupazzetti nel suo sacco. Allora, se io devo restituire il peso dello zaino cosa posso fare? Posso forse fare un ciclo for e andarmi a calcolare qual è il peso di tutti gli elementi nello zaino? No, sarebbe molto meglio fare una cosa diversa. Cosa? Potrei tenermi una variabile. con il peso e il valore, e tutte le volte che vado ad aggiungere un oggetto, lo aggiorno. tutte le volte che tolgo un oggetto la aggiorno e quando chiedo qual è il peso dello zaino semplicemente restituisco la variabile e faccio la stessa cosa per il valore. meno questa è la mia struttura dello zaino. Mi servono molte altre cose? Tendenzialmente no, ma eh, posso pensare a un costruttore per cui quando io costruisco uno zaino in qualche modo assegno la sua dimensione. qui. e uh, sì, potrei anche uh, non posso avere, utilizzare un oggetto di tipo set perché il set è l'interfaccia, grazie. E quindi ho bisogno di un certo tipo di set. Allora, qual è il tipo di set che potrei usare qui? Ok, il un hash set. E, vabbè, a questo punto ho messo la, la, la capacity come parametro diciamo che mi prendo una funzione per ok per andarmi a leggere ed eventualmente scrivere la capacity anche se potrei in realtà non aver nessun bisogno di scriverla. Quindi... Ok, solo la capacity la posso leggere solo. E abbiamo il nostro zaino, sono le 2.20, facciamo una pausa e poi iniziamo a scrivere la procedura ricorsiva.